Miam miam buono questo incudine Ma Nick non si leccano gli incudini ti pare se tu vedi questo è un incudine Ah, cattivo cattivo via via via Ma come non si leccano Prima di tutto il mio incudine quindi che schifo primo Secondo fai schifo perché non si leccano gli incudini Terzo guarda che dovresti renderti conto che non si lecca tutto Nick Tu sei sempre abituato a leccare qualsiasi tipo di cosa Invece non si lecca tutto devi leccare poco o niente Il, gel il cono gelato per esempio è buono da leccare Altre cose No La crafting table non si lecca Ma come no? Tipo è la torcia se tu, se tu lecchi la torcia E la, e, e la Cioè no Non si fa Cioè per esempio fai Adesso probabilmente urli Se lecchi la torcia Quindi non, la non lo fare. <ride> no no non Lo farò quello Ok bene, uh, adesso però ragazzi dobbiamo fare lo scherzo a Gabri E voi direte ma chi caspita è sto Gabri, come non lo sapete È un nostro uh, vecchio amico di, di vecchia data Vecchio amico di vecchia data Cioè un amico di vecchia data, vabbè avete capito insomma Un amico al quale adesso faremo lo scherzo sul vanilla Sul nostro nuovo vanilla bellissimo uh, Che a tutti quanti piace chiaramente perché a me piace molto A voi piace il vanilla nuovo E ovviamente vi ricordo che noi in live faremo il vanilla nuovo Quindi in live su, sul canale Viola ovviamente Dove intanto stiamo cercando Gabri comunque In live sul canale Viola ogni giorno dalle 15 alle 17 A parte il sabato e la domenica Venite perché sarà strepitoso, bellissimo C'erano un sacco di belle cose E tante, tante avventure bellissime Sarà bellissimo È sempre bellissimo Ogni volta secondo me È bellissimo, bellissimo Però io direi eh, caro Nick Di tipparci da Gabri Ok, ok, adesso arrivo no, no, no, no, no Non hai capito niente di come si parla Non devi ripetermi le stesse cose due volte Primo E secondo oh, Io ho mangiato davanti Vabbè. E secondo, devi stare sveglio, Nick. Sveglio, stai sveglio. Perché mi okay. sembra addormentato. Hai fatto ok, ok. Non si fa ok, ok. Se, Cos'è? Sei depresso? No. Devo, devo chiamare lo psichiatra così ti, fa, ti prescrive <ride> una cura? No, non no, lo so. Tranquillo. Ok, bene, quindi dato che non sei depresso Puoi essere felice Bene, adesso caro eh, caro Sto per dire caro Gabri Ma no, non c'entra niente, povero Gabri Ma cosa sta facendo secondo te? Ma è impazzito Ma non lo so, sta piazzando blocchi a caso Allora, questi sono i nuovi blocchi della 1.17 Come vedete, però eh, Sì, sta piazzando Ma. Ah, perché mi sa che vuole fare la casa v Vedi che si è messo pure l'impostazione Della crafting table della fornace Di solito questa cosa succede sì. quando si fa la casa Quindi io direi che è ottimo Perché siamo arrivati proprio nel momento Più perfetto per fare questo genere di scherzi Perché eh, appunto potremo iniziare ad aprirgli le e adesso lui dirà oh mio dio ma cosa starà succedendo E tipo io inizio a rompere i blocchi un po' in giro Tipo gli rompo questo eh, Che cosa strana dirà eh, eh", e vedi se è spaventato Tutto quanto così ma perché anch'io mi, no, mi spaventerei tantissimo ma cosa è mio partito Mi sono partiti eh, Non, non riesco più a fermarmi di parlare eh, Nick tu uh, cosa stai facendo in questo momento dimmi Eh sto rompendo dei blocchi davanti Oh porca puzzarda vai vai rompiamo Gli blocchi <ride> io... <ride> io distruggo i blocchi Lui li piazza e io li distruggo eh no, probabilmente adesso dice Ma co cosa sta succedendo qua? Ok, l'ha ripiazzato Non so se sta sospettando Ma secondo voi sta sospettando? Perché secondo me no E poi comunque secondo me È anche un momento perfetto Per vedere se lui si comporta ancora in modo strano Perché voi sapete dalle scorse vanille Che lui a volte Si comportava in modo molto strano Perché? Cosa faceva? Faceva Si trasformava in uh, Ender Dragon Si trasformava in Wither Si trasformava nel Lama Non so se vi ricordate del Dio Lama Se c'eravate scrivete Io c'ero hashtag Quando io facevo quelle robe E Gabri adesso è praticamente così Vedi bravo Nick L'hai spaventata. Però non non si è fatto più di due domande, c'è cioè, Dulis ah, uh, Gabri? Sì, Gabri. Eh sì, ciao. Ciao, ciao. Eh, succedono cose, però boh, non lo so, cioè. Ma cosa intendi, scusa? Eh, succedono cose strane. Cioè, vabbè, io ho ricordi passati, cioè di cose, però ah, non lo so. Sì. Eh sì, sai che potrebbe sì. essere ma non lo so perché lo so è vero hai ragione anche io ricordo i passati infatti sto pensando un po' di tempo fa se magari stava succedendo qualcosa anche qua in questo mondo vanilla ah, sì? ho notato anch'io qualcosa di strano eh tipo a volte mi è sembrato che una cassa si aprisse e si chiudesse però mh, Cioè dopo, abbiamo già iniziato questo mondo e già succedono cose cioè Eh ma no ma infatti veramente è sempre un casino ogni volta Minecraft poi soprattutto da noi è sempre maledetto ogni volta Eh poi. sì lo so eh, vabbè, eh, non lo so, vediamo un attimo eh, Ma perché a te cos'è che sta succedendo? Eh, qualcuno mi sta picchiando No, dai, per favore Delle casse oh. si aprono da sole Eh, le casse mannare, Ah, c'è un diamante, bello Eh, vabbè, uh... <ride> ma scusa hai rubato un diamante <ride> No, l'ho rimesso a posto Ah, ok, <ride> no, perché sai... vabbè sai Vabbè, fai quello che vuoi, rubai i diamanti No, no, no, no esatto allora vabbè niente mi adesso... sembra che era di nick forse non lo so vabbè lo lascio lì c'è un letto okay. verde vicino Eh mi sembra di sì beh. allora è mio allora è mio Eh, eh lo mannaggia. poso lo poso sì, vabbè sì. comunque ah, io sto iniziando a costruire la mia nuova casa oh bello sarò ah, molto okay. felice di vederlo appena, Vai, appena... ma qualcuno mi ha distrutto cosa cosa che ti ha distrutto? mi, mi stanno ma... picchiando mamma ma mia che rottura di coglio sei proprio pappole, ma basta. Ma noi stiamo scavando in miniera. Ma non me ne frega esatto. se ti rompono i blocchi. Non sto scherzando. In realtà, dobbiamo vedere bene meglio in questa storia. Perché secondo me c'è qualcosa di strano in questo mondo. Io me lo sento. Beh, boh, non lo Vabbè, so. Vabbè, vado. Ciao, ciao. Ciao. Ah, non so, comunque è proprio strano, comunque, Gabri. Cioè, nel senso, se sì, vuoi esatto. Senti... Boh, scioccante, scioccante, praticamente. No, sto scherzando. Però devo dire che si sta comportando in modo. Ma cioè, nel senso. Male, stranamente eh sì ma non sta nemmeno sospettando di noi Il che è buono perché per lo scherzo va benissimo Che lui non sospetta di noi È perfetta questa cosa Ci, viene proprio, ci calza proprio a pennello Perché se lui tipo pensa che magari eh, Tipo vi ricordate c'erano altre strane entità Nello scorso vanilla Nello scorso vanilla davvero c'era un'entità Quindi in questo vanilla è anche plausibile Che magari ci sia qualcosa Secondo me in questo vanilla non c'è niente Però anche perché a, a, stavolta siamo noi che stiamo facendo cose Però esatto. non lo so eh, Ma guardatelo ma cosa Scusa ma tu Nick stavi facendo un pisello <ride> No, no Nick, non ti vergogni Di, di te stesso Nick, No, devi no. Io, io, amici così Ma se vedo un pane volante, affoglio. nascondilo No, non è vero, io non vedo nessun pane volante Sei te che vedi cose, c'è Ma dov'è, Gabri? se n'è andato Ma veramente, ma dov'è? Ma è andato via Non lo ma so visto. Comunque mi stava per venire, per venire un ruttino Ma non lo faccio perché sono educato Ma no, allora, che porcellino mi... che sei <ride> Ma che caspita stai dicendo, <ride> Che porcellino Ma poi sembrava che ci stai Vabbè se eh... c'è il terzo porcellino, anzi il mi quarto disso... porcellino sei Parla forte, idiota Ah, sto parlando, pardon, scusa Eh Eh, eh. eh. eh. Per ora mi sfogherò su Gabri, perché Vai, dirà... vai Ma dai, ma è una, una gazza ladra, non riesco esatto. a fermarlo Una gazza, <ride> la guarda <morte>. la gazza <ride> La gazza Sì, <ride> quanto ma vero <ride> No, no, ma lui è la chat Lui vede la chat No, non ne è... neve ti prego dimmi che non la vede ti Prima prego sì dimmi. la vede, Mi finto l'effetto della pozione oh no. oh no, adesso mi sa che viene Mi sono son pozionato Eh Dunis, dove sono morto da solo Da solo? Da solo? Come sei morto Gabri? Eh sì No, mi spiace perché Beh, io E io ora questo. sono lontano Ah. Capisco capisco Beh mi dispiace mo Questa cosa mi fa ridere Che tu sia morto Non so perché Esatto E eh io però come infatti. faccio A tornare adesso Cavoli uh... tuoi Ti arrangi Esatto Ciao Ti sposto Ciao sì, ciao vabbè. Ok perfetto Adesso okay. Nico ho un'idea Adesso lo, lo tipo in aria così Io mi, mi vado in creativa Praticamente vai, vai. poi lo ti, tippo in aria Così lui pensa che tipo È stato tippato da qualche strana entità Ah no però no no L'invisibilità Stai attento all'invisibilità Nick Tranquillo che me la sono già fatta di nuovo Ok ok adesso lo tipo così dirà Tipo Oh ma non sono stato tippato da Dunis Ma è deficiente Ho fatto un altro Vabbè. pisellino io intanto Ok stai concentrato tu Mannaggia te che stai parlando di altre cose Ma cosa me ne frega che hai fatto il pisellino Idiota Devi è la tua, non vinto. E poi ti ripeto: se io non parlo, devi parlare tu. Quando io non, so. non parlo, devi parlare tu, subito. E allora io... che cosa parlo? Ma di quello che sto parlando io deficiente. Oppure, mannaggia, te alle scrofe. Ma veramente. Okay. Allora, cosa è che posso mettere come musichetta? Mettiamo questa. <ride> Mi chiedo scusa, ragazzi, se vi siete. Ma smette di fare piselli, tu. E ecco, l'hai ucciso di nuovo. Ma non ti vergogni di te stesso. Ma veramente no, per niente E dovresti, dovresti Basta, de devi andare in gattabuia Allora, prima di tutto Vediamo un attimo no. che immunità minutaggio... Ok, perfetto, allora uh, uh, no. Uh, no, Allora, facciamo slash effect clear Prima di tutto No allora, Così, così diciamo a Gabri che, siamo, che, che, no, non che sei stato tu Ma non gli diciamo niente Ok, a Gabri Perché pensa okay. che adesso Allora, aspetta un attimo adesso arrivo. Allora, Gabri, ciao è Dunis. Ciao Gabri. Allora, praticamente eh, sì, Nick salve, ciao. si è comportato in modo strano. cioè, no, in modo strano, in modo molto cattivo. Perché ha fatto mentre tu non c'eri questi pisellini. Che tu Ma ho notato qua. che Nick mi ha ammazzato. C'è scritto. C'è scritto davvero che Nick ti ha ammazzato. Ma porca sì. mia, è... che stro. Cioè, veramente, ma è un deficiente. Ah. Ma come si permette? Ma ecco, come si permette? Tutto meritato. Quindi, adesso io direi di andare a torturarlo nella tortura delle torture. Sì. Quindi... No, no, Dov no! Dov'è la no. tortura delle torture? Eh, eh da questa parte. Vieni, amico mio, amico. Ma le amici cose, che amici, miei... devono essere usate contro di me. Sì, e poi tu. Eh, guarda, che sei ancora eh, invisibile. Ma perché sei invisibile, Nick? Eh, È invisibile, non lo so. no, no, ma vabbè. hai capito! C'è veramente. Io non sapevo di questa cosa. Ma cioè, io ho scioccato Ma Nick ma come ti permetti Ma io pensavo che tu stessi scavando Perché avevamo fatto la sfida di, di scavaggio su in miniera E tu non hai detto che non hai trovato niente Ma perché stavi andando a controllare Gabri Ma sei deficiente Ovviamente. Ma ecco Ma io non okay. ho più i miei blocchi che avevo prima Eh forse sì, perché li ha presi Ma ho fatto la persona cattiva Venite nella sala della tortura E deficienti Arriviamo Arrivo Nick ti ho dato la possibilità di andare? No Aia. Vieni, vieni con me, vieni con me Vieni, forza, forza no. Che adesso, adesso la sala de delle torture riderà e sorride Ma si è messa una pozione di invisibilità Togliti la pozione di invisibilità <ride> E vieni immediatamente a okay. tremerti la mia furia Let's... La furia mia si abbatterà sulla tua testa Finché tu non implorerai pietà o oh, creatura del male Vieni No No, no. Ma allora, prima di tutto, vieni qua. Primo. Secondo, non ti permettere mai più di picchiarmi quando io sono così arrabbiato. Perché, sennò, poi dopo mi, mi salgono i. i, i ancora più arrabbiato. I 5 minuti. Eh, I 5 minuti, 24, però, minuti. Perché <ride> dura non potendo. Ma cos'è po questo posto? Eh, la sala è di tortura, fattorino. che, peraltro ha fatto lui sto difficile. Allora vieni qua. No, eh, torturiamoci, tortu come, come ti torturo? Vediamo un attimo. Come posso torturarlo? Vediamo, allora qui anche La, TNC, se non so la, TNT, la... no, Fa facciamo il magma block prima di tutto. Vai, basta. Vai. Mm. Ah, muori! muori. Stupido. Ti ho messo sì. la pozione. Dove? No, non mi dire. No, è morto? No, è qui. Ho visto <ride> le particelle. Cosa? Schifo. Via! Fuglia. Do No, no, no, no, questa cosa è, de no. deve essere. Deve essere punita. È? Deve essere punita severamente lì, lì dietro. Ma deve essere punita severamente. Io non capisco come ci possa essere così tanta. Come si dice? Così tanta insolenza in queste persone di oggi che non ecco, rispettano i propri esatto. re. esatto. Devi rispettare il re. Brutto no, figlio e ti morto! Esatto. Mi prendo la roba di Nick. No. Esatto, e la bruciamo. Non punge. osare. No, non osate. Poi quanta roba era, è un po' diciamo, non ha niente. Ehm, esatto. mamma mia. Boh, veramente, io se fossi in te, guarda. Anzi, adesso ti metto in prigione perché non ho. No, sì, puoi, se lo so. merita, si merita solo quello. Forza, forza, vieni, vieni perché. Vai, la non ti, ti aspetta. Sì, sì, vieni, vieni. No, ricattivo. Se ne sta andando, scappo in Messico.